Sweet symphony <laughs> Salve a tutti ragazzi e ragazze, qui il vostro Palmenone98 e bentornati in questo nuovo video su Kingdom Hearts. Tre mesi, Tre mesi finalmente potrò tastare con le mie mani il tanto atteso Kingdom Hearts 3. Sempre che la Square Enix non lo posticipi, <ride> sempre che non ci stiano a prendere per il culo. Non cura ti ammazzo! Ultimamente ho rispolverato tutti i Kingdom Hearts precedenti al terzo capitolo, questo perché oltre a ripassare gli elementi più importanti della storia del gioco, volevo anche fare un confronto fra i vari titoli per quanto riguarda il gameplay, le grafiche, i vari temi e mondi trattati e in modo particolare i boss. Secondo me Kingdom Hearts si distingue dagli altri giochi anche per le varie tipologie di boss presenti all'interno del gioco. Sì, è vero, alcuni di essi potrebbero risultarvi facili da battere, ma ci sono poi quelli che... beh vi porteranno ad un alto livello di frustrazione mai raggiunto. Ed ecco qui la mia personale top 10 sui boss più difficili, ma proprio difficili, di Kingdom Hearts. Iniziamo. Numero 10 Kurt Zesa Ritornando ad Agraba troverete il tappeto volante nella casa di Aladdin, che vi porterà nel deserto a combattere contro questo mostruoso Artless dalla testa di serpente. Kurt Zisa può proteggersi con uno scudo impenetrabile da attacchi fisici, può controllare la sabbia, lanciare sfere di energia e soprattutto possiede un'abilità che vi ostacolerà non poco durante la battaglia. Può creare due sfere in grado di bloccare l'uso di ogni tipo di magia. In questo caso dovrete solo distruggere le due sfere in modo da eliminare questo handicap. Nonostante non sia dotato di una forza e una difesa molto elevata, le sue capacità lo rendono a tutti gli effetti un boss temibile e difficile da sconfiggere. Numero 9 Pensieri di Vanitas si tratta di un boss segreto di Kingdom Hearts Birth by Sleep che potrete trovare a fine storia nel cimitero dei Keyblade. La cosa bizzarra di questo nemico sta nel fatto che rispetto a molti altri boss della serie non possiede molta vita, tuttavia è in grado di copiare qualunque tipo di magia usata o equipaggiata da voi. Infatti oltre a possedere un valore d'attacco elevatissimo, se equipaggerete o userete incantesimi come energia, energira ed energiga, questo boss sarà in grado di copiare l'azione e quindi si curerà rendendo inutili i danni inflitti precedentemente. Una strategia fondamentale quindi diventa quella di equipaggiare pozioni o comunque oggetti curativi. Come se non bastasse è estremamente veloce, le magie offensive sono quasi inefficaci contro di lui e cambia lo stile a seconda dell'avversario che si trova davanti. Vedete di non prendere alla leggera questo boss, può sembrarvi debole ma se vi distrarrete vi costerà caro. Numero 8 Spazzaterra. Per chi ha avuto l'occasione, anzi la fortuna, di poter giocare a Kingdom Hearts 358-2 Days per Nintendo DS, tra l'altro voglio aggiungere che questo è uno dei miei titoli preferiti della serie, ma non divaghiamo. Uno dei boss che si è trovato costretto ad affrontare in questo videogioco è senz'altro questo Artless abominevole e terribilmente forte. È immune alla terra, al fuoco e al magma, è incredibilmente resistente e i suoi attacchi fanno parecchi danni. Durante la battaglia Spazzaterra sarà assistito da alcuni shadow che voi dovrete ignorare concentrandovi esclusivamente sul boss. Questi con il suo attacco principale volerà fino a Roxas e poi atterrerà causando un'onda d'urto molto potente e larga, da schivare con Glide. È in questi momenti che dovrete attaccarlo, ma stare attenti a non cadere dato che l'onda d'urto durerà molto tempo. State anche attenti alle sue capovolte perché tolgono molta salute, ma il suo attacco più efficace sono senz'altro i meteoriti. A un certo punto sputerà delle palle di fuoco dalla bocca che saliranno e poi vi andranno addosso tutte contemporaneamente. Cercate di pararle. Nel caso in cui doveste perdere molta salute, fate buon uso dei limiti, potrebbero rivelarsi molto utili. Con molta probabilità si tratta del boss più potente del gioco, più forte anche del boss finale a mio avviso. Numero 7 Incubo Antinero, il primo dei boss finali che affronterete con Riku in Kingdom Hearts Dream Drop Distance. La prima volta che mi sono scontrato contro questo personaggio ho dovuto sudare parecchio. L'Antinero scompare e ricompare all'improvviso in qualsiasi punto, anche oltre la barriera di cristallo che delimita il campo di battaglia. Oltretutto attacca generando una spada rossa colpendo Riku dalla breve distanza, oppure genera dei tentacoli rossi colpendo dalla lunga distanza e anche dal pavimento. State molto attenti ai suoi proiettili velenosi e al suo attacco finale che consiste nel prolungare la sua ombra fino a Riku per poi sottrargli gli HP per curarsi. Vi consiglio vivamente di equipaggiarvi di Filaga, Pallonciga ed Energiga per poter affrontare al meglio la battaglia e infliggergli più danni. Ah, e cercate di prendere del tempo prima di attaccarlo direttamente, in modo da poter capire i suoi attacchi, dato che a un certo punto diventeranno prevedibili. Numero 6 Guardiano Ansem Si tratta della fusione tra Ansem e il Guardiano di Xehanort che voi dovrete affrontare sempre con Riku in Kingdom Hearts Dream Drop Distance. È l'Earthless più potente conosciuto, dotato di enormi poteri sull'oscurità e lo spazio e un'enorme potenza fisica. Vi dico già da subito che la battaglia contro di lui sarà estremamente dura. Attacchi come Bollonga e Dark Firaga saranno estremamente utili. Alcuni attacchi risulteranno facilmente schivabili, ma appena i laser avranno sparato due o tre volte, delle sfere oscure andranno addosso a Riku per imprigionarlo E se non si possiede l'abilità ultima chance o di nuovo È la fine Quando avrà pochi HP lui non userà più i laser ma vortici oscuri Che verranno letteralmente addosso a Riku Per non essere il boss finale del videogioco Devo dire che è molto tenace Numero 5 Sephiroth il primo boss segreto che ho avuto modo di affrontare quando giocai il primo Kingdom Hearts nonché il primo boss che mi è costato la bellezza di due joystick distrutti dal sottoscritto. Sephiroth è uno dei boss più potenti di tutta la serie di Kingdom Hearts, soprattutto nel primo capitolo. È dotato di una resistenza notevole di elementi quali fuoco, spazio, oscurità e tempo e può infliggere attacchi devastanti con la sua spada e con magie estremamente potenti. A complicare ancora di più le cose è il campo di battaglia, a mio avviso molto stretto, che non facilita certo la fuga da attacchi che potrebbero costarvi molto. Se volete batterlo, attivate l'abilità proteggicura che vi permetterà di curarvi anche se attaccati e aspira danno per ricaricare la magia mentre si subiscono i danni. Consiglio anche di attaccarlo nel momento in cui esegue l'attacco angelico, proprio mentre sta fermo. Fare solo uso della forza bruta non vi servirà a nulla contro di lui anche se siete di livello alto. Cercate quindi di fare affidamento alle vostre tecniche. Numero 4 i data dell'Organizzazione 13. Lo so, lo so che si trattano solo dei membri dell'Organizzazione 13 affrontati durante la modalità storia e le varie missioni secondarie in Kingdom Hearts 2 e Final Mix, ma non possiamo certo negare che siano tra i boss più bastardi e difficili da sconfiggere in tutto Kingdom Hearts. Certo, con alcuni di loro potrete benissimo adottare le stesse strategie utilizzate nelle prime battaglie e quindi a prima vista potrebbero risultarvi molto semplici da battere nonostante la loro forza sia aumentata parecchio. Cito ad esempio le boss sbattolo contro Marluxia, Sykes o Roxas, ma con gli altri beh, le cose si faranno molto, molto complicate ad esempio contro Demix nel momento in cui evocherai i cloni acquatici l'unico modo per ucciderli tutti prima dello scadere del tempo e quindi evitare di morire, è quello di attivare la fusione giudizio e fare Firaga a volontà, non utilizzate assolutamente alcun attacco normale ed equipaggiatevi di molti etere ed elisir per ricaricare gli MP, oppure Luxord il quale, quando starà per perdere vi costringerà a fare il gioco con le carte Ma molto più complicato In quanto i comandi X e cerchio si muoveranno Molto più rapidamente del normale In questo caso vi consiglio di cliccare pausa In modo tale da riconoscere i simboli E capire perfettamente quando colpire Quello giusto, ovvero il cerchio Subito dopo aver tolto la pausa Lo so che può sembrarvi una strategia Un pochino ma poco poco disonesta Ma vi posso assicurare che è l'unico modo Per sconfiggere questo boss Per quanto riguarda gli altri Se volete sapere più nello specifico cosa fare per sconfiggere di tutti e 13, vi consiglio di dare un'occhiata alle video guide di Otakumen, dove mostra perfettamente quali strategie adottare per battere ogni data dell'organizzazione. Vi auguro buona fortuna. Numero 3 Uomo incappucciato Questo misterioso personaggio, che tanto misterioso non è, cioè si, capis si capisce che si tratta di Xemnas, no? Quali altri personaggi utilizzano spade laser che fuoriescono dalle mani? Ah, non lo sapevate? Oh... SPOILER <ride> Ad ogni modo sarà possibile affrontarlo dopo aver concluso la modalità storia Incontrandolo nell'area segreta della Fortezza Oscura La stessa dove vi siete scontrati contro Malefica in versione Drago Per chi avesse finito la storia principale ed intendesse affrontarlo Consiglio vivamente di aumentare notevolmente il livello di forza prima della battaglia Il nessuno è 50 volte più forte dell'ultima trasformazione di Ansem, E oltre a ciò possiede abilità davvero scomode Quali i proiettili eterei, catene eteree con cui intrappolare Sora e risucchiare la sua energia, il teletrasporto e barriere terre pronte ad apparire qualora decidiate di attaccarlo normalmente. State inoltre molto attenti alla sua nube oscura che oltre ad infliggere danni costanti cambia per un breve periodo l'ordine dei comandi nella barra dei comandi. Equipaggiatevi con molte pozioni e fate frequente uso della magia eroga per dimezzare i danni subiti. Vi ricordo anche che questa boss fight non sarà facile, ma proprio per niente facile. Numero 2 Uomo misterioso. L'antipatia che mi fa questo personaggio, sia per il carattere che per il suo stile di combattimento, è paragonabile alla difficoltà che si riscontra nell'affrontarlo, soprattutto in Birth by Sleep. È fortissimo e velocissimo, sa manipolare elementi come il nulla, il fuoco, l'aria e il plasma, possiede molte bare HP e i suoi attacchi sono assolutamente imprevedibili. Cioè, non si può, non si riesce a capire come e quando attaccherà, come se non bastasse se vi prende state pur certi che vi lascerà quasi sempre con un HP. Oh! Oh no, non ho ancora finito a quanto pare sto tizio può addirittura andare indietro nel tempo per curarsi rendendo vano tutto ciò che avete fatto fino a quel punto. L'unico modo per impedirgli di utilizzare questa tecnica è quello di assicurarsi di non colpirlo con alcun tipo di magia. La sua mossa più pericolosa sarà usare un raggio che vi uccide in 5 secondi se non vi liberate premendo rapidamente X. Il tempo diminuisce sempre di un secondo ogni volta che venite colpiti da questo attacco ed è impossibile liberarsi in meno di qualche secondo fidatevi. Combattendo con te la battaglia si rivelerà praticamente impossibile Mentre con Acqua e Ventus eh, un po' meno Ma vi costringerà comunque ad impegnarvi parecchio Vi rivelo anche che esistono alcuni comandi molto efficaci Contro questo boss Tipo Blistonante o Thunder Ma vi sconsiglio di usare quest'ultimo trattandosi di una magia Numero 1 Sentimento persistente di terra Questo Questo non è un boss Non si può neanche considerare un personaggio videoludico Lui è la reincarnazione della disperazione della furia umana. Un concentrato di pura angoscia e odio. Ho speso giorni, giorni per batterlo. Fino ad ora è il boss più potente di tutta la serie di Kingdom Hearts, assieme a Uovo Misterioso. Il suo keyblade infligge danni talmente letali da poter sconfiggere sola in pochi colpi e può modellarlo a suo piacimento. Possiede 17 barre di HP e la sua forza e velocità aumenta man mano che si tenta di sfidarlo. Inoltre è dotato di un'infinita varietà di colpi devastanti, quasi impossibili da schivare. Per provare a sfuggire ai suoi attacchi dovrete usare Glide o Reflexga per spingere i colpi sull'avversario. Se volete attaccarlo fisicamente dovrete farlo nel momento esatto in cui si ferma dopo che ha terminato gli attacchi. Potete anche essere di livello 99 e avere tutte le abilità a livello massimo, ma vi posso garantire che attaccarlo direttamente senza un buon piano o una chiara strategia per contrastare i suoi attacchi vi garantirà una sconfitta schiacciante. Bene gente, qui termina il video. Concludo col dire che personalmente mi aspetto da Kingdom Hearts 3 boss di questo calibro, o addirittura più forti. Ok, forse non più forti di Terra o uomo misterioso, ma che comunque ci facciano divertire molto. Bene, detto questo, se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un bel mi piace, condividetelo con tutti e iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti, date un'occhiata ai miei vari social che trovate in descrizione per restare sempre aggiornati su di me e sui vari lavori che realizzerò in futuro. E noi, ci rivediamo con un nuovo video. Arrivederci!